Kate Middleton è incinta e dovevamo capirlo da questo particolare. Memoria corta per i sudditi inglesi o qualcuno si era accorto di quel particolare rivelatore? Kate Middleton è incinta del terzo figlio e potevamo capirlo tutti visto che, anche questa volta, è successo qualcosa di molto preciso poco prima dall'annuncio ufficiale. Kate Middleton è incinta e potevamo capirlo, qual è il particolare rivelatore? Un certo modo di vestire, il viso più dolce o un accenno di pancino? Sì, certo, sono tutti indizi che, guardando tutti gli ultimi look sfoggiati da Kate Middleton durante i primi mesi della sua terza gravidanza, potevamo cogliere tutti. Eppure, a parte gli scommettitori che hanno inondato i bookmakers di puntate su un imminente annuncio ufficiale, nessuno si era accorto di un particolare dettaglio che avrebbe subito dovuto destare sospetti. Di cosa stiamo parlando? Ecco svelato il mistero, tutte le volte che sta per annunciare una gravidanza, Kate Middleton taglia i capelli o li acconcia in maniera diversa dal solito. Non ci credete? Facciamo un veloce ripasso dei beauty look della principessa più amata del mondo e mettiamo indietro le lancette dell'orologio fino ad arrivare al novembre del 2012. La notizia della prima attesissima gravidanza di Kate stava per avvolgere di gioia tutto il regno unito, ma ecco cosa succede, appunto, un mese prima. La duchessa di Cambridge. Nel suo noto splendore, si presenta al Natural History Museum con una nuova acconciatura, i capelli sono divisi al centro, e sulle punte sono presenti morbidi ricci piuttosto retro. 30 giorni dopo il cambio look, Kensington Palace annuncia al mondo che la coppia reale è in attesa del primo figlio, Baby George. Lasciamo trascorrere qualche anno e arriviamo a luglio 2014. Di lì a poche settimane la duchessa avrebbe sciolto gli indugi e rivelato la sua seconda gravidanza e, ancora una volta, decide di trasformare il suo solito hairstyle in qualcosa di diverso, anche qui, la chioma di Kate va sotto i ferri del parrucchiere, che arricciano e danno dinamicità ai capelli solitamente lisci. E arriviamo al terzo pancioni della 35enne, ora avete capito a cosa ci stiamo riferendo? Kate Middleton a Wimbledon, quel particolare rivelatore e. Ed eccoci nel luglio del 2017, quando una meravigliosa e insolita Kate Middleton apre Wimbledon affascinando tutti con un tè adressa a neri su stoffa bianca e con un beauty look totalmente rinnovato. La duchessa ha tagliato i capelli, leggermente mossi sulle punte del suo Long Bob, ovvero Lob, o meglio ancora Cobb come è stato ribattezzato dagli Ayo stylist. Questo taglio ha letteralmente conquistato tutte le donne del mondo ed è diventato di tendenza per tutta lestate 2017. A però, ammirare la bellezza rinnovata di Kate Middleton, che i capelli, diciamo cielo, non li taglia mai, potevamo di certo accorgerci di questo particolare rivelatore di un terzo bimbo in arrivo, alla luce soprattutto delle due precedenti gravidanze e dei cambi look proprio in concomitanza degli lieti annunci. E del resto si sa, quando una donna taglia i capelli significa che ci sono novità in arrivo e oppure, in questo caso, ci cogna in partenza.